ciao ragazzi eccoci di nuovo insieme allora oggi voglio restare eh, ancora un, una lezione eh, per darvi qualche altro suggerimento sullo studio dell'improvvisazione e in particolare lo studio dei sulle ballad eh, come avevate visto nella lezione precedente ho dato qualche suggerimento sul dimenticare eh, anzi se non l'avete vista, andatela a vedere eh, sul dimenticare tutto quello che eh, riguarda scale, arpeggi eccetera e provare a buttarsi eh, in qualche frase più melodica possibile con un senso musicale eh, oggi rimango appunto in in contesto ballad anche se cambierò successione armonica e vi farò vedere ehm, più che l'improvvisazione l'accompagnamento ovvero come utilizzare eh, questo stile musicale per eh, sperimentare vari tipi di eh, accompagnamento oltre che a fraseggi qualche improvvisazione quindi tutte tutte le possibilità che abbiamo e eh, consiglio quello di registrarvi per poi sentire come cambia un brano eh, se noi lo accompagniamo con note più stoppate note lunghe eh, e tante altre variazioni possibili quindi ritmiche, che non eh, la base di oggi è composta da quattro accordi eh, che sono do minore settima Do, Mi bemolle, so, Si bemolle. poi il eh, quinto grado, quindi Fa settima, quindi una specie di 2, 5, 1, quindi Fa, La, Do, Bemolle. Si bemolle major 7, quindi il primo grado della tonalità. Si bemolle re fa la e sol settima ponendo bemolle nona, date un po' di. Di, di, di, di out insomma, quindi sol si, re, fa e volendo la bemolle che è l'accordo che se ci pensate bene è dominante di do quindi l'accordo dopo è do minore e quindi è un 2-5-1 eh, con, con l'accordo finale che rimanda su, sul 2 eh, andiamo a sentire questa base e andiamo a provare vari tipi di, eh, di accompagnamento e sentiamo quante, quante infinite possibilità abbiamo. E ripeto, consiglio, oltre che di studiarvi prima di, di, di, di fare pratica sulla base, fare pratica sui vari arpeggi, quindi do minore settima, su tutta la tastiera. La settima, si, bemolle eccetera eccetera, scale eccetera, eh, e poi provare appunto, eh, non mi ricordo cosa dicevo, comunque va bene, eh, provare vari, eh, vari modi per, eh, ah ecco dicevo, poi registratevi e non so se dicevo questo comunque non ci fate caso eh, registratevi e sentite quanto cambia un, un brano una base insomma facciamo finta che sia un brano eh, se noi eh, accompagniamo in un modo piuttosto che un altro e eh, come dicevo prima note lunghe, note corte, pause eh, più respiro, più tirate indietro eccetera eccetera eh, questo vi servirà anche perché eh, è possibile che vi, eh, vi chiedano a voi di accompagnare in un certo modo, magari voi avete in mente eh, un tipo di accompagnamento, invece eh, un produttore, un cantante, un qualsiasi eh, persona, vi dice no, in questo brano eh, io pensavo più un basso eh, stoppato, un basso panmuting, quindi dovete essere, eh, questo è un consiglio, un anche per eventualmente chi si volesse affacciare o chi già lo fa eh, più lavorativamente parlando, ma anche a chi lo fa come, eh, come un, un ottimo hobby, diciamo. Andiamo a sentire la base e vediamo quale possibilità abbiamo. Fa settima si bemolle sol. Do minore, Fa settima, Si bemolle, maggior zeve, Sol settima. Provo prima con note eh, con palm muting. Note lunghe. Proviamo con la cassa. provo eh, ogni tanto a partire da una nota da un grado diverso dalla tonica terza quinta Tonica Tonica Quinta Terza Tonica Tonica Tonica Tonica, tonica vado a mescolare un po' il tutto anche sperimentare eh, andare out, rientrare, riandare out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 A cambiare anche suono, proprio sono una pippa con lo sbello, ma proviamo lo stesso. è Come vedete le possibilità sono infinite, alcune funzionano meglio, alcune molto peggio. Eh, quindi sperimentate, non abbiate eh, alcuna riserva nel farlo, nel senso provate tutto quello che vi viene in mente, tanto non c'è nessuno qui che, che vi esamina o vi giudica o altro. E... Eh, Qualcosa poi vi rimarrà e farà parte poi del vostro bagaglio eh, musicale, bagaglio culturale musicale e sarete più pronti quando eh, affronterete una registrazione studio o un live dove appunto, avrete molte più possibilità di, di accompagnamento, di improvvisazione. Quindi per oggi è tutto ragazzi, vi invito come sempre a lasciare una critica, un commento, un consiglio una richiesta e quant'altro qui sotto su, sul mio sito, dove trovate tutti i libri didattici eccetera eccetera e ci vediamo al prossimo video.